Che cosa farà Verona per il weekend? La parola a Chiara Ferragni. Se siete a Verona o volete trascorrere in città un romantico weekend ecco cosa non potete perdervi secondo i consigli di Chiara Ferragni, la neo trentenne sarà all'arena per assistere a uno spettacolo ricco di glamour, eleganza e stile. Chiara Ferragni a Verona per il weekend. A Legend of Beauty in scena all'arena. Tutto pronto per A Legend of Beauty, il meraviglioso spettacolo On Ice ideato da intimissimi, si va in scena per due sere consecutive, il 6 e il 7 ottobre, in uno dei contesti più belli d'Italia. Non sapete cosa fare a Verona questo weekend?. Seguite la scia glamour di Chiara Ferragni e concedetevi uno show su ghiaccio all'arena, che ospiterà artisti, stare modelle da ogni parte del mondo. Sulla pista da ballo, che verrà, per l'occasione, ghiacciata proprio al centro del teatro romano, si esibiranno pattinatori d'eccezione. Un nome fra tutti? Quello dello zar più elegante del mondo. E Jenny Plushenko, che stupirà tutti con le sue evoluzioni incredibili, che nessuno, come lui, sa interpretare. Gli artisti dai pattini laminati danzeranno incantando tutti gli spettatori sulle note di artisti che si esibiranno dal vivo, e daranno calore ed emozione ancora più forti al contesto. Andrea Bocelli è il nome di spicco della manifestazione e i fan non vedono l'ora di sentire la sua voce sotto le stelle. E le stelle, a dire la verità, non mancano davvero, anzi, il parterni è pieno. Chiara Ferragni, ovviamente, è in pole position, visto che è proprio lei la costume designer di A Legend of Beauty. I suoi ammiratori non vedono l'ora di poter apprezzare le sue creazioni glamour di cui, per i più attenti, è già stata fatta qualche menzione proprio sui social network. Il primo indizio che la fidanzata di Fedez ha rivelato ai suoi follower è proprio quello della tematica che ispira tutto lo spettacolo di Intimissimi, le eroine dell'antica Grecia. Ogni abito di Chiara, in effetti, ha un nome e si riferisce a una delle protagoniste dei miti e delle leggende dell'antichità, da Elena di Troia, a Medusa, a Venere, la dea della bellezza per antonomasia. Chiara Ferragni e i costumi per A Legend of Beauty, alcuni dettagli. Sono tanti i piccoli dettagli che Chiara Ferragni ha rivelato nel tempo, anche se... Ancora, non abbiamo potuto vedere molto della sua linea di costumi per lo show. Lo scopriremo direttamente a Verona questo weekend, ma ecco una piccola anticipazione, uno degli abiti di A Legend of Beauty, stando alle fonti di Instagram, sarà un sogno dai colori dellarcobaleno. Ancora prima, invece, la Ferragna ha mostrato ai fan alcune stoffe scelte per le sue creazioni e, in quel caso, si trattava di tessuti di varie sfumature di rosso, il colore per eccellenza per i greci, usato spessissimo nelle decorazioni musive di uno dei popoli antichi più affascinanti di sempre. E anche voi, se siete in cerca di fascino, sogni e meraviglie, non potete perdervi questo appuntamento del weekend veronese, la leggenda sta per avere inizio e, siamo sicuri, lascerà tutti a bocca aperta.